Quindi adesso do eh, la parola all'ultimo discassant, Andrea Presbitero dell'Università Politecnica delle Marche e subito dopo le conclusioni di Lorenzo Binismaghi. Prego. Allora, cercherò di essere eh, sintetico. Eh, questo più o meno sono tre. Io volevo toccare tre aspetti. Prima una... Una breve visione di insieme, insomma, una visione di scenario. Eh, poi eh, a un certo punto dell'intervento eh, Viniz Maghi ha detto che gli economisti partono delle ipotesi, devono sempre fare delle ipotesi. Allora la mia domanda è quelle ipotesi erano sbagliate? Eh, col senno di poi, ma forse anche col senno di prima si poteva dire sì. E poi vorrei toccare uno degli aspetti che è stato toccato adesso da, da, da Pieralisi, insomma, quali sono i freni della ripresa adesso e in particolar modo il nodo del credito. Eh, lo scenario, questi sono insomma, sapete, c'è stata i 150 anni dell'unità d'Italia, per cui sono stati prodotti un sacco di dati e questo grafico riporta l'andamento del prodotto interno d'ordo pro capite italiano dall'unità d'Italia ad oggi. E vedete, insomma, eh, insomma, siamo cresciuti molto, come sappiamo, nel secondo dopoguerra, dopodiché ci siamo arrestati in prossimità dell'ingresso dell'euro, per caso o non si. So, o, insomma, o non per caso, questo non possiamo certamente dire, e poi c'è la crisi, e la crisi ci fa tornare indietro di 14 anni. Se prendiamo, è uscito adesso il dato dell'Istat, è il settimo trimestre di recessione, quindi il 2013 sarà peggio del 2012, quindi andremo almeno, almeno al 97. Sono 16 anni persi di benessere, di crescita economica, quindi questa è la crisi. Quell'altra piccola riga invece sono i dati sulla Germania, che ho trovato soltanto pre-post-unificazione, e vedete che la Germania, fin tanto che. Eh, a fine, fin tanto, fine, fino alla fine degli anni 90 andava con noi, cioè sono sempre stati più ricchi di noi, però il trend era quello e dopo c'è questa divergenza eh, enorme tra l'Europa del Nord e l'Europa del Sud, dove semplificando il Nord della Germania e il Sud, sud dell'Italia. Quindi questo è una prima, una prima, un primo aspetto, eh, un primo fatto stilizzato da cui, da cui partire. Il secondo è il libro si chiama eh, Morire da Austerità, eh, io ho fatto una cosa che adesso va, va tanto, si fa tanto, usare Google Trends e quindi vedere cosa cerca la gente su Google e queste sono le ricerche della parola suicidio in Italia e in Germania nelle rispettive lingue e vedete che insomma c'è una diversità, nel senso se guardate sotto la Germania non si nota un trend, non si vede, parte dal 2005 arriva fino a ieri non si nota nessun trend, se guardate l'Italia, ma è la stessa cosa se lo fate con la Spagna, se lo fate con altri paesi, in Grecia non riuscivo a trovare la parola scritta con caratteri eh, occidentali, quindi non l'ho potuto fare, però c'è un trend crescente abbastanza forte, quindi queste sono le conseguenze reali delle politiche dell'austerità, insomma è un, modo per, è un modo diverso per vedere le solite, le solite cose. Passiamo all'ipotesi, insomma. Eh, è stato detto che gli economisti partono dalle ipotesi, sì, le politiche di austerità partono da alcune ipotesi eh, insomma, eh, qui eh, questo grafico insomma, riprende alcune delle discussioni che sono, partite, che sono state eh, che sono partite da, dalle critiche di un lavoro scientifico di Rainer De, Rogoff, de che sono emerse nell'ultimo nell mese, questo lavoro a torto ragione meno o male giustificava le politiche dell'austerità perché diceva che il debito aveva effetti negativi sulla crescita quando superava una certa soglia, cioè i debiti più grandi del 90% erano correlati a eh, riduzione della crescita. Eh, questo è stato interpretato, a essere onesti, non, non sempre dagli economisti ma più spesso insomma, da chi li commentava, da commentatori, dalla stampa, dai giornalisti, Semplificando, si tende poi a confondere correlazione con causazione e quindi si, inf si inferisce che l'alto debito è causa crescita è causa decrescita e quindi se vogliamo crescere dobbiamo tagliare il debito eh, insomma adesso queste cose qua finalmente sono messe in discussione e quindi insomma, una delle, con delle, delle, delle conclusioni, quella, insomma, il titolo della slide è che insomma, gli economisti eh, dovrebbero riconoscere, dovrebbero essere in grado di riconoscere che i nostri risultati e le ricette che tendiamo a, a ad esumere dei risultati che abbiamo hanno enormi margini di incertezza invece purtroppo l'economista pensa di sapere tutta la verità e la propina come se avesse una ricetta perfetta le ricette perfette non ci sono assolutamente ripeto, non sempre è colpa degli economisti spesso e volentieri è colpa anche di chi banalizza quello che gli economisti scrivono e, e dicono insomma. quindi cerco di rispondere a due domande una domanda che, che si leggeva sempre, che insomma, è, è quotata, è citata in mille, mille dichiarazioni della Commissione europea, eh, del Fondo monetario, insomma di tanti economisti, policy maker, commentatori, e il debito riduce la crescita. È vera questa cosa? No. Eh, una cosa è la correlazione, una cosa è la causalità. Sono due cose diverse, purtroppo un concetto semplice che io spiego sempre agli studenti, spero che capiscano, alcuni sono qua, forse l'avranno capito, altri tendenzialmente tend tend tendono a non capirlo. A sinistra c'è la correlazione negativa tra debito e crescita, a destra, lasciamo tutti i tecnicismi, c'è un grafico che deve mostrare una qualche causalità tra debito e crescita, beh, i punti e la retta dicono che non c'è nessun effetto causale tra debito e crescita economica, quindi l'alto debito non causa bassa crescita. Esiste questa soglia magica del 90%, nessuno crede alle soglie, nessun economista serio crede che esista una soglia e può pensare che un debito del 91% è una disgrazia e l'89% ci piace. Però questa soglia, questo effetto soglia è stato sempre, eh, sempre portato avanti, insomma se pensate i criteri di Mastic sono delle soglie, 60 non ha nessun senso, senza dover ricordare Pasinetti che ce l'aveva detto tanto tempo fa, insomma però ahimè qualcuno tende a dimenticarsi quello che alcuni economisti dicono, c'è questa soglia quelli, questo qua è un grafico, che sono i paesi avanzati le economie avanzate, se uno guarda tutti i paesi, sì beh una relazione negativa, pare che diventa negativa proprio attorno al 90% è la riga spessa, le altre righe sono Invece le relazioni paese per paese, e vedete che alcuni paesi hanno una relazione U, altre U rovesciata, alcune negativa, alcune positiva, cioè c'è un fortissimo grado di eterogeneità. Ogni paese, insomma, è stato riportato anche dagli interventi di Piero Alessandrini e altri, insomma, il Giappone è tanto indebitato, però non è un problema. Altri paesi sono meno indebitati, ma è un problema. Dipende da cosa c'è dentro il debito, dipende da chi lo detiene. e il debito che detengono i cittadini nazionali come in Giappone? o è un debito che è detenuto da cittadini esteri? cambia, ce l'ha ricordato benissimo all'inizio eh, Smaghi, eh, si possono fare diverse politiche per rientrare dal debito, inflazione financial repression dipende, la, la, la fattibilità di queste politiche dipende per esempio da chi detiene questo debito, quindi è difficile generalizzare e avere ricette uguali per tutti insomma e qua torniamo a, a questa citazione del, del signore degli anelli qual'idea è che c'è un modello, una regola che vale per tutti in realtà non ci sono regole che valgono per tutti, neanche all'interno dell'Europa. L'Europa è fortemente diversa e ce lo dice insomma, questa divergenza nord-sud. Eh, L'altra ipotesi è stata ricordata, nel, nel libro è detto, è detto chiaramente, insomma, l'ha ripreso Piero Alessandini, l'hanno ripreso in molti, eh, l'austerità su cosa si basa, questa idea sbandierata a destra e a sinistra, da, insomma, anche sui giornali, da, da, da, da economisti anche italiani, di questa idea che politica, le politiche di consolidamento fiscale hanno effetti espansivi, queste purtroppo si, insomma, me, purtroppo si leggono troppo spesso e vengono, vengono, vengono vendute come qualcosa di vero e si basano sull'idea che il moltiplicatore della politica fiscale è molto piccolo. cioè. Gli effetti sul prodotto interno lordo di una variazione della politica fiscale sono meno che proporzionali, che vuol dire che se io aumento le tasse del 2% l'effetto sul PIL è meno che proporzionale, posso aspettare una contrazione del PIL magari dell'1%, se il moltiplicatore si avvicina a zero il PIL non ha nessun effetto. E così in realtà no. Questo è un grafico tratto da, un, da, un, da ormai un famosissimo studio di, di Olivier Blanchard, che è capo economista del Fondo Monetario Internazionale e per gli studenti è colui che ha scritto il libro su cui voi studiate macroeconomia. E, e Blanchard in questo paper ci fa vedere in maniera molto molto chiara come il moltiplicatore è molto più grande di quello che si pensava, in genere insomma 1,5. Quindi il moltiplicatore grande vuol dire che le politiche di austerità hanno effetti recessivi. E qui a questo punto il dibattito giustamente. Insomma, dibattito poi prende due linee se volete seguendo la discussione può prendere la linea di Binismaghi e quindi questo vuol dire dobbiamo aggiustarci qual è il timing e questo insomma è il dibattito istituzionale, la posizione del Fondo Monetario, o può prendere la linea eh, suggerita da, da Emiliano Brancaccio, invece forse bisognerebbe continuare a intervenire sulla tua domanda, ma insomma il, lato di, insomma, il dibattito è aperto, insomma, risponderanno gli autori. Quindi, Consolidamento fiscale, se io faccio consolidamento fiscale, insomma tante volte detto anche nel libro, dovrei creare aspettative, aspettative dovrei creare fiducia, l'ha detto anche Piero Alessandrini, dovrei essere in grado di comunicare ai mercati che sto facendo bene, quindi creo aspettative, i mercati mi danno fiducia, io posso eventualmente ritardare in parte l'aggiustamento perché i mercati mi finanziano. Ma non è l'austerità, almeno i dati io non che non è l'austerità che crea fiducia. Eventualmente, per esempio, sono gli interventi della Banca Centrale Europea. Questi qua sono i tassi a lunga sui decennali, eh, tassi reali sui decennali in Italia e in Spagna. L'economia del libro di testo cosa ci dice? Siamo in un'area monetaria, i tassi dovrebbero essere identici perché è richiesta BCA. Prima cosa, non sono identici. La BCE ha perso in alcuni paesi il controllo dei tassi di interesse. Ma seconda cosa, dove si vede l'uguaglianza? lì? Si vede soltanto quando i tassi decrescono in due occasioni e sono la decisione della Banca Centrale di fare le operazioni di rifinanziamento a lungo termine e poi il discorso famoso di Draghi che ha detto che la BCE è disposta no, a sostenere le economie. In quel caso allora la, si crea fiducia. Allora questo è il ruolo della banca centrale, qua quando si parlava di prestatore di ultima istanza, di una banca centrale che può creare fiducia sui, eh, sui mercati e permettere un eventuale aggiustamento più lungo. Quindi ci deve essere un coordinamento tra politica monetaria e politica, e politica fiscale. Non sto dicendo uno di nuovo, queste sono cose eh, dette da altri e eh, insomma grafici ripresi di qua e di là. Eh, L'ultima cosa, quali sono i problemi adesso? Uno è è vero che la banca centrale interviene, è vero che la banca centrale ha detto che sostiene i mercati, però, eh, per esempio, c'è un bel articolo su, un paio di settimane fa sull'Economist: è vero che la banca centrale, cioè che il bank lending channel funziona, ovvero questi soldi poi vengono, arrivano alle imprese, c'è l'accesso al credito? No, non c'è. E non c'è tra l'altro di nuovo in maniera differenziata: il nord Europa funziona in un modo, il sud Europa funziona nell'altro. Questi sono dati presi dalla survey sull'accesso al credito bancario da parte delle piccole e medie imprese europee e si vede come insomma, il grafico indica la percentuale di imprese che giudica che l'accesso al credito è migliorato o peggiorato nel semestre precedente. Vedete in Germania sì, c'è stata la crisi di Lehman, poi bene o male. Il grafico sta intorno a zero, cioè l'accesso al credito non è un gran problema in Germania, almeno questo ci dicono le piccole e medie imprese, in Spagna molto di più, in Francia, in Italia c'è stato il crollo e poi la ripresa. Quindi ci sono differenze tra paesi e l'accesso al credito è differenziato. È difficile al sud ottenere, ottenere finanziamenti, in periferia non funziona. La stessa cosa ce lo dice questo grafico, ci dice cose un po' diverse, però ci fa vedere un'Europa a due velocità qui le due linee, quella continua è la Germania, quella tratteggiata è l'Italia, e dal lato sinistro abbiamo un indice di domanda di credito, di finanziamento delle imprese nei confronti del sistema bancario, delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario, a destra abbiamo un indice di offerta di credito, l'indice di restrizione delle condizioni di credito, e si vede come la domanda di credito in Germania è più o meno stabile, Durante la crisi, il grafico parte da, da dall'inizio del 2007, per cui c'è l'Eman, c'è la crisi dei debiti sovrani, c'è tutto dentro. La Germania sì, va su e giù, ma in maniera molto contenuta. L'Italia, di nuovo preso esempio di periferia, va molto su e giù, è molto più volatile, ha molte più difficoltà di accesso al credito, e quello è l'effetto reale della crisi. Dall'altro lato c'è l'offerta, e anche l'offerta, la restrizione di credito in Germania c'è stata in parte nel 2009, poi non c'è più non c'è nessuna evidenza di restrizione di credito durante la crisi dei debiti sovrani cioè 2010-2011, c'è in Italia ultima cosa, se confrontiamo sinistra con destra, la crisi dei debiti sovrani per esempio ci fa vedere come arriva prima la restrizione dell'offerta e dopo arriva il causa della domanda per cui è un problema di offerta e non è un problema di domanda di credito, almeno questo dicono, dicono i dati ultimissima cosa, di nuovo torniamo al libro si parla, il libro si chiama Morire d'ostretà che è un, tra... un, bellissimo, un bellissimo titolo è uscito in un libro insomma, ho visto un articolo su New York Times due giorni fa, un libro che ha un titolo molto simile in inglese non l'ho letto quindi non so quanto sia affidabile questo libro però insomma chi l'ha scritto pare una persona per bene e l'idea è in questo caso stimare, cioè avere un'idea di qual è l'effetto reale della crisi è quello, che, quello che fanno questi autori uno è un, è un economista sociologo l'altro è un medico, stimano insomma che ci sono stati 4.750 suicidi in eccesso, vuol dire oltre il trend naturale che ci sarebbe stato, dovuto, dovuto alla crisi dal 2007 al 2010. In realtà, nel libro, io ho letto un, un, una, insomma, una sintesi fatta dagli autori, vanno a vedere anche cosa è successo nella storia. Per esempio, vedono che gli effetti della politica fiscale sono stati più drammatici, se pensate alla transizione dei paesi ex sovietici, in paesi dove c'è stata la shock therapy, per cui l'aggiustamento dall'oggi al domani, austerità in un giorno, rispetto a paesi in cui l'aggiustamento è stato molto più, molto più graduale. Insomma per cui eh, insomma, è un, di nuovo un richiamo agli effetti reali di politiche fiscali eccessivamente restrittive. Grazie.